Allora salve da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, uh, spinto dalla curiosità perché ho visto un annuncio di vendita sulla pagina Facebook Mercatino Radio Amatoriale di un'antenna Morgane alla modestissima cifra di 170 euro e la cosa mi ha incuriosito, volevo capire dove stava il costo. Uh, non l'ho capito comunque ho letto qualcosina sull'antenna Morgane non me ne ero mai interessato proprio non, non mi diceva niente eh, la consideravo un semplice dipolo complicato e ho letto qualcosina di interessante eh, copiando l'idea eh, io ho visto la foto sul eh, forum di Arividenza non mi ricordo il collega che ha pubblicato la foto eh, dicevo, ho visto la foto di una disposizione di un montaggio dell'antenna a V invertita e quindi convenientemente utilizzabile in eh, barrato P, ho detto proviamo a realizzarla e vediamo un po' che ne salta fuori. Quindi descriviamo brevemente l'antenna, eh, vediamo che scelta costruttiva ho adottato io e eh, la proviamo. Buona visione. allora ok questa è l'antenna schematica eh, le misure sono espresse in metri eh, l'antenna è bibanda in questo caso con questa conformazione con questa struttura è per la banda dei 40 e dei 20 metri la prima cosa che salta subito all'occhio è che se noi considerassimo un dipolo monobanda per eh, i 40 metri avremo ciascun braccio di circa 10 metri quindi una lunghezza complessiva di 20 metri ipotizzando un montaggio prevedendo un montaggio in configurazione a V, riduciamo questa distanza però considerando i cordini di fissaggio eh, la distanza dal terreno eh, siamo sempre intorno a una lunghezza di 20 metri in questo caso invece abbiamo il tratto più lungo del il mio dipolo, tra virgolette, che è 4,90 m per parte, quindi complessivamente poco meno di 10 m. Eh, la disposizione, la struttura del, del, dell'antenna, della Morgane, abbiamo il filo nel punto di alimentazione, simmetrico, ovvero da una parte e dall'altra, che percorre questo percorso. Labirintico. Eh, la distanza fra i fili qui è riportata in 2,5 cm e mezzo circa lasciamo stare i decimi eh, di millimetro e per una lunghezza di 4,90 m per parte. Questi tratti tratteggiati eh, sono i ponticelli che vengono utilizzati per la trattura. In una prima fase, questi ponticelli eh, saranno provvisori, precari e provvisori, ovvero utilizzando del, degli spilli. Io ho scelto, ho preso una strada diversa. Se li trovo, eccoli qua. Okay. Io ho realizzato con delle puntine da disegno, visto che lo spillo con i miei ditoni non riuscivo a guantarlo. Uno spillo metallico con una puntina da disegno eh, metallica eh, saldando sulla testa il pezzettino di conduttore. Il conduttore io ho impiegato un cavo da un millimetro e mezzo. Eh, diciamo subito che questa è stata una prova di realizzazione, sicuramente dopo eh, nel modello definitivo eh, utilizzerò. Uh, un cavo di sezione più piccola sia perché la struttura è più gestibile come montaggio e sia perché non è necessario per una tratta così corta un cavo da 1.5 mm e inoltre pesa ecco. e altra cosa invece che la copertura eh, l'isolamento in PVC eh, cercherò un cavo con isolamento siliconico che è molto più flessibile e risente meno della, della temperatura la letteratura dà il guadagno di questa antenna per la banda dei 20 metri pari a 4,5 dB rispetto al dipolo. Crediamoci, ma anche se fosse qualcosina in più rispetto al dipolo, va tutto bene. Quindi vediamo io come ho realizzato l'antenna. Allora, in questo groviglio di cavi è la Morgana per la banda dei 20 e 40 metri gli elementi che ho realizzato sostanzialmente sono due il centrale ovvero mi serviva una struttura che potesse essere fissata su una canna da pesca con lo stesso sistema che uso per il dipolo il centrale ospita anche un balon 1 a 1 Spero di impiegare correttamente il termine balloon perché dopo la diretta e eh, le osservazioni che sono state fatte durante la diretta di eh, Italia Uniform 2 Italia Chilo ho molto terrore a utilizzare il termine balloon. Balloon 1 a 1 su una bacchetta di ferrete: eh, 13, 14 spire trifilare, eh, poi metterò il link perché è sempre il solito Balloon che realizzo per. Eh, i dipoli eh, ospitato all'interno del sostegno centrale questo perno è eh, diametro 2 cm che prende il, il diametro preciso della canna da pesca tra virgolette perché è un palo in vetroresina in vendita su dix wire molto corto quando è chiuso intorno ai 60 cm io ho preso il palo da 10 metri ne uso i primi 5 metri e mezzo e lo utilizzo sempre con il dipolo. Bene, questo mi fa da sostegno. Abbiamo il connettore per il PL. E qui partono i tre cavi: punto di alimentazione, uscita. Il cavo va avanti e indietro fa quel, quel percorso, quel labirinto. I tre cavi vengono tenuti separati da un elemento in plastica, un isolatore. Eh, bloccato più o meno in posizione con tre fascette, io non ho messo la fascetta sia da una parte che dall'altra perché nel corso del montaggio un po' deve muoversi prima di assestarsi completamente e al termine dell'antenna abbiamo eh, l'ultimo isolatore distanziatore da cui a questi fori vengono collegati i cordini eh, per il posizionamento dell'antenna Dunque, io ho realizzato questa struttura, se voi cercate su, sul web la realizzazione Morgane, trovate tante eh, soluzioni con delle piastre in plexiglass eh, o in vetronite. Eh, io ho dovuto utilizzare questa perché volendola fissare con una canna da pesca e volendola posizionarla in configurazione a V, necessariamente il piano normale di costruzione dell'antenna sarebbe un piano verticale quindi noi abbiamo i tre fili che corrono in questo modo ma io volevo metterli in configurazione a v e quindi li ho ruotati quindi ho avuto uno sviluppo orizzontale dell'antenna abbiamo i tre fili che corrono a terra e mi serviva un sostegno per collegarlo alla canale pesca molto semplice a parte il tempo di stampa ma è molto semplice da realizzare e anche per questo metto il link con i, fa, i file per chi volesse eh, scaricarselo. Dunque, nonostante abbia dovuto ripassare il nepalese antico per tirare le bestemmie necessarie per il montaggio della Morgane, poi invertita ad uso portatile con un ingombro inferiore ai 10 metri per la banda dei 20 e dei 40 metri ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, quindi visto che lei lavora in una situazione precaria con quel belino di verticale, la prossima che faccio gliela invio visto che questa è già destinata alla zona 1, 73 Roger, Roger, Roger, Roger, your report is 5859, QRP station, back to you Roger Roger, thank you, madam. Bye -bye. bye bye. Okay, QSL, Italy four, uh, Victor Queen Sierra, uh, portable, Roger. Roger. Roger, Roger, Roger, my friend. Your report is a five nine, a real 59 Back to you. Okay, thank you for the 59 and Now you are 858, ma con molti, molti QSB 73, grazie per il contatto. Good luck. Good luck to you, my friend. Bye bye. Yeah, thank, you. thank you, sir. 73, è uh, Sierra Zulu to Tango. Sierra Zulu Tutango. Over, over. Like, just... uh, Molon uh, you... Allora, Italia, 4, Sierra, non lo Roger, Roger, stazione portatile QRP, nome operatore Alessandro. Sto provando un'antenna Morgane appena, appena realizzata ad uso portatile. Il tuo rapporto è 59/59 più, più reali QSL? La, la radio con cui stai andando, l'antenna locativa, il tuo segnale è 6-7-6-7. Roger, Roger, my friend, Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP 5-9 for you, my friend, my name is Alessandro, back to you. Sì. QSL, well, QSL, well, well, my friend, Sierra Victor Chou, Hotel Sierra Yankee, Stroke Portable. Thank you. Uh, good Sunday, bye bye. Thank you, my friend, good Sunday to you, thank you very much for the program. 73, you are there. Allora, dopo la prova veloce, eh? molto veloce, l'assemblaggio dell'antenna, che conclusioni posso trarre? Allora, innanzitutto, Uh, ho deciso di modificare il disegno del centrale per avere i pesi più bilanciati. diciamo. Uh, come ho detto prima, ho deciso di uh, utilizzare un filo di sezione più piccola invece che un e mezzo 075 uh, soprattutto considerando che l'antenna è molto corta e gli sforzi sono modesti. Uh, è un'antenna d'uso portatile? Ni, dipende. Il tempo di montaggio una volta preparata bene non è lunghissimo bisogna vedere come si comporta nel trasporto e nell'installazione su diversi tipi di terreni eh, già un dipolo è noioso però è un'operazione semplice si alza o abbassa appena il palo di sostegno si cambia l'angolo di apertura del, del dipolo e ci si riesce eh, in questo caso un pochettino più complicata soprattutto la fase di taratura. La prima taratura, fase di taratura dell'antenna è veramente lunga e noiosa. Penso che senza un, un analizzatore d'antenna sarebbe praticamente impossibile. Eh, col nano VNA ci sono stato circa una quarantina di minuti a spostare i ponticelli che ho indicato prima. Eh, spero che una volta assemblata definitivamente questa continui a funzionare perfettamente più o meno su qualsiasi tipo di terreno. È un'antenna eh, da utilizzare al QTH? Beh, per chi non ha spazio, certamente. Ti permette di fare due bande, in questo caso 40-20 metri, con un'occupazione di, di suolo, di terreno modesta. Quindi se uno ha un terrazzo o una, un accesso a, al tetto, ben 10 metri di, di tratta si trovano montate in configurazione buio invertita anche meno eh, quindi secondo me è, è impiegabile facilmente anche in questa predisposizione diciamo da, da campagna eh, da barrato p eh, lavorato io ho provato una, un 5 6 QSO solo in ambito europeo sulla banda dei 20 metri sulla banda dei 40 metri niente di eccezionale però l'antenna funziona eh, larghezza di banda Beh, sulla banda dei 20 metri è perfetta praticamente in tutto il campo di frequenza del, uh, dei 20 metri eh, l'antenna ha un ROS più che buono eh, massimo è 1,2 proprio agli estremi di banda direi che è perfetta Mentre per la banda dei 40 metri è un pochettino più stretta di banda, sempre utilizzabile, eh, non mi ricordo bene ma penso da 7.070 a 7.150 e poi incrementa in modo velocissimo il, l'SWR, praticamente impiegabile, non ha senso metterci un accordatore su un'antenna che dovrebbe essere accordata per quella banda, eh, poi a me non piacciono gli accordatori. Eh, e quindi sì, secondo me è un'antenna un interessante, eh, semplice da costruire dal punto di vista meccanico, eh, impegnativa da costruire dal punto di vista dell'assemblaggio. Eh, mettere tutti questi fili eh, ben in ordine, distanziati, anche con la presenza di, di questi elementi isolatori e distanziatori che ho stampato eh, è noioso e complicato. Diciamo che si parte dal primo filo del punto di alimentazione, si misurano i 2 e 95 se non ricordo male e poi -E si continua cercando di mantenere tutte le cose eh, bene equidistanti. e L'ultimo aspetto, come ho detto prima, la taratura, che è veramente noiosa e complicata. Comunque vale la pena provare. Ah, L'antenna è eh, 50 ohm, quindi il ballon uno a uno, volendo, si può, si può anche evitare. Eh, io li faccio, tanto ho preparato già il sostegno per eh, contenere il ballon e io ce lo metto. Lo faccio con la bacchetta di ferrite che mi ci trovo benissimo, almeno non mi ha mai deluso e chi vuole provare auguri, come ho detto metti file di stampa. Quindi 73 Boni di X da Italia Zulu 4 Victor Kevac Sierra vinco quasi sempre. È il quasi che mi frega. È la prima cosa che ho costruito.